La Fonsai che ha portato in carcere la famiglia Ligresti e gli ex manager della compagnia assicurativa. Domani dovrebbero essere sentite le figlie di Salvatore Ligresti, ma vediamo come funzionava il meccanismo che era stato messo in piedi. Marina Alessio. Una sorta di pozzo senza fondo, un limone da spremere, era solo questo secondo gli inquirenti per la famiglia Ligresti un gigante delle assicurazioni come fondiari Sai. Da Consai per dieci anni è uscito un fiume di denaro in un'unica direzione, destinazione Ligresti e il salvadanaio da cui attingere a piene mani si chiamava riserva sinistri, ovvero quelle somme che dovrebbero essere accantonate per pagare proprio i sinistri che venivano costantemente sottovalutate per far finire il denaro in più direttamente alla Premafim, la holding della famiglia di una serie di altre società riconducibili sempre ai ligresti, nient'altro che scatole vuote che non producevano alcun utile. A questo si aggiungevano poi i maxi compensi che non sono mai mancati per i figli e naturalmente anche per i manager compiacenti, insieme naturalmente ai ricchi e corposi benefit destinati ad alimentare la vita da nababbi della famiglia del re del mattone. Infine c'erano le spericolate operazioni immunitarie immobiliari attraverso le quali i ligresti spolpavano Fonsai, vendendogli ad esempio immobili a prezzi gonfiati. Tutto questo ha prodotto un buco da 800 milioni di Euro che la società ha dovuto coprire con due aumenti di capitale, facendo così scendere il valore delle azioni e provocando un danno economico ad almeno 12 mila azionisti. Ecco la vecchia Camino politica, la vera vecchia Camino. politica, anche della seconda repubblica. Continuate a votare vecchi politici, vi cambieranno nello stesso modo. ...della corruzione al potere, ma lui non si arrende e chiama a raccolta i propri sostenitori. Marco Clementi. Chi è il potere in Russia, noi siamo il potere. Giocava con il fuoco e lo sapeva Alexei Navalny, 37 anni, avvocato penalista e blogger l'emico pubblico della corruzione in Russia e soprattutto del Presidente Putin. È stato lui a chiamare il partito Russia Unita, quello del Presidente, il partito di truffatori e ladri, diventato poi uno degli slogan dell'opposizione. Se indaghi sulla corruzione di chi può mettere la gente in galera, il modo più facile di togliersi di mezzo è mettere te in galera. Proprio ieri era stata accettata la sua candidatura alle elezioni di settembre per la poltrona di sindaco di Mosca. Oggi è arrivata la sentenza. Condannato a 5 anni di carcere con l'accusa di aver truffato un'azienda statale di legname. Dopo il verdetto ha scambiato un sorriso ironico con la moglie Giulia seduta dietro di lui in tribunale. Io l'ho sempre appoggiato e continuerò a farlo. E se qualcuno spera con questo di bloccare l'impegno di Alexei contro la corruzione si sbaglia di grosso. Lo dimostrano i suoi sostenitori: 3.000 persone in piazza davanti al Cremlino, proteste non autorizzate, 15 arresti e tanta tensione. Dopo 41 giorni in ospedale, Nelson Mandela riaccende la speranza del Sudafrica proprio nel giorno del suo 95 compleanno. Le sue condizioni migliorano per lui. Gli auguri da tutto il mondo, Marilu Lucrezio Buon compleanno papà Mandela, preghiamo perché tu guarisca presto Un inno cantato dai bambini della scuola media di Cunu E la scuola dove studiava anche l'ex presidente sudafricano E il giorno del suo 95 compleanno, il paese è in festa Mandela sta meglio, dicono i medici La notizia si trasforma in gioia collettiva La parata militare davanti all'ospedale di Pretoria C'è anche il presidente Zuma a cantare Happy Birthday Madiba la figlia Sinti racconta con Mossa che dal suo letto in ospedale lui guarda la tv, saluta i familiari con la mano e fornire. Ciao, 95 anni ed è migliorato, ammazza che fortuna. Noi taglieremo la torta per lui, dice Don Mandela, uno dei nipoti. Non solo tagliano la torta per lui, ma se la mangiano pure la faccia sua. Ma gli le un po'. Mandela Day, un giorno in cui si invitano tutti a fare opere di bene, dal mondo gli auguri dei big. Io ancora non gli ho potuto mandare degli auguri, dovrei farlo, ma non so quale blog o sito di Facebook ci abbia, ha perso gli registro qualcosa, così ci avrà anche gli auguri di Santenchan. Siamo al sequestro dell'imam milanese a Buomar, fermato a Panama, su ordine delle autorità italiane e l'agente della CIA che organizzò l'operazione. Stefania Battistini. Finora nessuno degli 007 americani coinvolti nel sequestro dell'ex imam di Milano a Buomar era mai stato rintracciato dopo la condanna definitiva, fino a ieri. Quando a Panama è stato arrestato dalla polizia di frontiera in possesso di documenti falsi, Robert Saddam Lady, l'agente della CIA, capocentro a Milano, quando l'ex imam fu rapito nel 2003 e portato in Egitto nell'ambito delle cosiddette extraordinary rendition, di fatto un sequestro in terra straniera durante la guerra al terrore condotta dagli Stati Uniti. Mr. Bob, questo il suo nickname nell'ambiente, era ricercato dall'Interpol su richiesta dell'autorità giudiziaria milanese e ora il ministro della giustizia Cancellieri ha firmato la richiesta di fermo provvisorio e a due mesi di tempo per chiederne l'estradizione, era l'unico dei 23 agenti CIA coinvolti sui quali pendeva un mandato di cattura internazionale dopo la condanna definitiva a 9 anni di carcere. Hanno penso il meno significativo, il anche così si salvano tutti gli altri vertici del sismi, Nicolò Pollari e Marco Mancini a 19 anni dopo l'inchiesta guidata da Armando Spataro. Una vicenda molto complessa che aveva visto porre il segreto di Stato da parte di tutti i governi in carica dal 2003. Nell'aprile scorso il Presidente della Repubblica Napolitano aveva concesso la grazia al colonnello Giuseppe Romano, responsabile della base di Aviano, condannato in via definitiva a sette anni di reclusione. Ai più gli hanno dato la grazia, magari neanche hanno indagato, se prendono gli, gli, gli, gli scagnozzi, i picciotti. Comandante Schettino, inviata, grazie, grazie a te. Posso solamente dire che be. prendo atto che il tribunale ha preso la decisione da loro ritenuto più opportuno, basta. Non si fa per ora, la perizia è urgente sulla costa Concordia chiesta da Schettino, secondo il Tribunale sarebbe troppo pericoloso, il relitto ormai si è semisommerso da 18 mesi davanti all'isola del Giglio, a settembre ci sentiranno prime periti delle parti, poi la corte deciderà se dire sì o no ad eventuali... Comandante Schettino, finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, tu non comandarla le mie ragioni, dice sereno in una pausa dell'udienza Francesco Spettino. Perché vuole pure avere ragione. L'udienza è rinviata al 23 settembre e poi saranno anche ascoltati i testimoni dell'accusa, fra loro il comandante Gregorio De Falco della Capitaneria di Porto di Livorno, la sua telefonata con Schettino ha fatto il giro del mondo e sarà sentita come testimone anche Domnica Cemortan. In aula saluta la telecamera, Moldava a parte, nessun naufrago all'udienza oggi. C'è il fratello di un violinista ungherese morto sulla concordia. sorprendente uh, che sono sorpreso dalla calma di Ischettino, dice Robert. Voglio capire tutte le responsabilità, sapere cos'è accaduto quella notte. Anche le immagini di sorveglianza sulla Concordia contribuiranno a capire sono state acquisite nel processo. Una lezione di vita importante è denunciare subito e non aver paura. Paolo Negro, ex difensore della Lazio, racconta insieme alla moglie un incubo lungo sei mesi. Fu infatti vittima di un'estorsione che ha portato all'arresto di una banda di cinque persone. E lì San saldo. Sono dei, dei, giorni, dei giorni terribili, giorni e notti, perché poi io non ho dormito per mesi. Per mesi non potevo dormire perché avevo sempre paura che succedesse qualcosa al momento o all'altro. Un giocatore della Nazionale, una bella casa, una bella famiglia, due bimbe piccole, l'incubo comincia con una telefonata e la richiesta di un incontro. Questo personaggio si presentò come ambasciatore di tipi loschi e pericolosi e non aveva ben capito quale fosse la motivazione, sapevano solo che dovevano... Prendere dei soldi, si parlava all'inizio, di 250.000 Euro. La minaccia, dacci i soldi o raccontiamo ai giornali che ti sei venduto una partita Lazio-Siena, un falso. È stato atroce lo stato di pericolo costante in cui vivevamo, noi piantonavamo l'asilo, dal momento esatto in cui lasciavamo le bambine a, alla loro uscita, stavamo fissi lì. Sapevano perfettamente quando entravo uscivo di casa, quando entravo uscivo dal circolo. Dopo mesi di minacce e intercettazioni si organizza un incontro per la consegna del denaro, i primi 30 mila Euro in contanti. Sotto tutto controllo ovviamente della polizia ho consegnato questi soldi a lui e un suo complice che lo aspettava in macchina nel parcheggio del centro sportivo, sono scappati di corsa e sono stati arrestati da lì a poco, Insomma, questa è una, una lezione di vita importante. Denunciare subito qualsiasi episodio va fatto, non aver paura, questo, questo dirò alle mie figlie. Topi d'appartamento, incubo estivo, a Roma specialisti capaci di forzare anche le serrature di ultima generazione, i rimedi eh, costosi e non infallibili, più utili invece luci accese e vicini di fiducia. Giulia Palmieri. Ecco, se i vicini non sono di fiducia, ciao. Pochi minuti per aprire qualsiasi porta, così la banda dei georgiani entrava negli appartamenti per validarli, senza lasciare segni di infrazione. Si chiama bumping, è la tecnica usata dai 37 ladri arrestati dai carabinieri di Roma. Una chiave limata per mandare in tilt le serrature a cilindro europeo, le più comuni. Prima del colpo, il sopralluogo. Individuato l'appartamento da colpire, lasciavano segnali chiari ai complici come lo zerdino di casa spostato. Poi, messi gli adesivi sullo spioncino degli appartamenti vicini, entravano in azione. Così, hanno messo a segno 40 colpi solo a Roma, rubando gioielli, argenteria e computer, oltre 2 milioni di euro. Ma come ci si può difendere? Fidarsi a zitte specializzate del settore e utilizzare cilindri che sono certificati e personalizzati che comunque hanno costi eh, diciamo del 300% superiori a quello che si trova in commercio. Di poste e serrature a prova di bumping ne esistono varie, nessuna garantisce la sicurezza totale ma può scoraggiare i topi d'appartamento. Qualche consiglio lo suggeriscono le forze dell'ordine. Sono semplicissimi consigli che possono andare da lasciare la, la luce accesa oppure avere rapporti con, eh, diretti con i vicini in caso di assenza. Avere rapporti con le vicine. Andare ogni tanto qualche notte con qualche vicina non so a che cosa possa servire e magari non serve tanto alla vigilanza del tuo appartamento, serve a altro, a socializzare. Per vendicarsi dei 5 euro persi ai videopoker in un bar di eh, Fontaniva, un paesino del Padovano. Entra nel locale, lo vedete con un un'ascia in mano, si dirige deciso verso la saletta dei videopoker e si scaglia contro, ecco qua, sette macchinette, distruggendole tutte, una dopo l'altra increduli e terrorizzati gli altri clienti, gli gestori del bar, un uomo che stava giocando si scanza per non essere colpito, dopo l'albanese se ne va soddisfatto, guarda le telecamere di sicurezza e alza il pollice in segno di vittoria. Stiamo rivedendo le immagini nuovamente, è stato subito. Bene, così se fa? Mm -hmm. Ma non, non doveva arrivare a giocare 5.000 euro, doveva farlo senza giocare manco un euro, quelle macchinette sono una merda, giocano con i tuoi soldi, tu rimani povero. Mm -hmm. Io Manco del caso gioco nelle macchinette. A meno che non ci sia una macchinetta come nel film TV di Allen, no? Che mette la moneta e. è un anno, da cancelli di La macchinetta dell'orgasmo, non so. Una battaglia approdata in questi giorni alla Camera dove c'è attesa per la sorte dell'emendamento alla direttiva europea che proibisce l'allevamento di piani, gatti e primati sui territori italiani destinati alla sperimentazione. Difficile mettere insieme le ragioni della ricerca e i diritti degli animali, ma da allora tanta strada è stata fatta e gli effetti di una nuova sensibilità sono ormai evidenti anche nel quotidiano. Venite in America Latina a sperimentare, quello pure sui bambini umani, quindi non ci sono problemi difficilmente si trovano sotto le cascette i cani, poi specialmente i cattivi dei cani. Tutti i consigli per un'estate rispettosa in un va mecum presentato sulla spiaggia di Maccarese vicino Roma. cani e gatti soffrono il caldo proprio come noi e quindi è importante lasciarli sempre... Infatti si dice che è freddo da cani o che... ma io non ho mai sentito che è caldo da gatti. Ma che è freddo cani e che è Freddo gatto o no? Spero sì, che i gatti hanno freddo prima e caldo prima che i cani. Di mantello bianco, è importante mettere loro una crema solare soprattutto nelle estremità delle orecchie o nelle zone che possono difficoltà. L'estate perde i suoi bollini, stiamo parlando di quelli del traffico intenso, colpa della crisi e delle nuove abitudini. Sa di fatto che in vacanza, quest'anno solo un giorno, è considerato critico. Laura Cason. Esodo estivo lo chiamavano quello che svuotava le città e riempiva le spiagge, quello che provocava partenze di massa, media incolonnamenti e inevitabili ingorni. Chiudevano le grandi fabbriche e accatastati come aringhe, ore e ore sotto la calura, ci si metteva in bianco. Altri tempi. Oggi, con la crisi economica e il cambiamento dei costumi, l'esodo sembra definitivamente... D'estate c'è stato un cambiamento dei costumi, e, perché prima o poi eh, tutto quello che uno indossa si sciupa di anno in anno, poi uno magari ingrassa, quindi i costumi li hanno dovuti cambiare per quest'anno, no, d'estate? L'unico bollino nero, ossia traffico molto intenso, è annunciato solo per il 3 agosto e solo lungo ad d'orzata.